Buonasera e benvenuti al Muro del Pianto, oggi dallo studio di Bellinzona. Sempre più persone perdono la fiducia nei mass media a motivo della corrispondenza sulla crisi ucraino-russa. Delle proteste di massa da parte di cittadini indignati raggiungono le redazioni dei quotidiani e delle stazioni tv. L'accusa principale riguarda l'unilateralità della corrispondenza. In questa trasmissione il Muro del Pianto vi mostra cronologicamente le notizie diffuse, contrapponendole ai fatti taciuti e mostrando una visione d'insieme sugli avvenimenti in Ucraina, così che ogni cittadino possa formarsi autonomamente la sua opinione sulla credibilità dei mass media. Passando in rassegna alcuni punti centrali restituiamo in mano al popolo la libertà d'opinione. Nel mese di novembre 2013 si è parlato dell'Accordo d'Associazione UE. I mass media hanno riferito che l'allora presidente ucraino, Yanukovych, avesse rifiutato l'accordo d'associazione con l'Unione Europea. Ci hanno però taciuto che Yanukovych ne aveva dapprima soltanto rimandato la sottoscrizione, perché riteneva ancora immatura l'economia ucraina per un partenariato con l'UE. Prevedeva quindi un crollo economico con quell'accordo. A gennaio-febbraio 2014, ci furono poi le proteste al Maidan, a Kiev. I mass media hanno riferito che i, che i manifestanti richiedevano primariamente la destituzione del presidente Viktor Yanukovych, come anche delle votazioni presidenziali anticipate e la sottoscrizione dell'accordo d'associazione con l'UE. Cosa non dissero fu che le prime proteste erano contro gli oligarchi del paese. L'accusa era che fossero loro i responsabili per la grande miseria in Ucraina. È sorprendente il fatto che, a parte Yanukovych, tutti questi oligarchi sono stati rimessi in carica dal governo golpista. Venne anche taciuto che il 23 febbraio migliaia di cittadini ucraini avessero protestato davanti all'ambasciata statunitense di Kiev, esclamando «Usa, basta! USA! Ci serve pace!». Vedevano gli Stati Uniti, insomma, come i burattinai delle manifestazioni contro il governo. In febbraio 2014 c'è poi stata l'escalation con migliaia di morti. I mass media hanno riferito che Yanukovych fosse responsabile per il bagno di sangue, tacendo però che dei terroristi a soldati, che secondo dei testimoni oculari vennero pagati dagli USA, avanzarono con violenza brutale contro le forze dell'ordine, e che diversi dei loro cecchini uccisero manifestanti e uomini delle forze di sicurezza. In febbraio 2014 c'è poi stata la destituzione di Yanukovych. I mass media portarono la destituzione di Yanukovych come atto democratico. Non dissero però che, a motivo della Costituzione, la sua caduta fosse un chiaro colpo di Stato, un atto criminale secondo l'articolo 108 della Costituzione ucraina. Essa infatti considera possibile una destituzione solo in caso di ritiro, di morte, per motivi di salute, oppure con un procedimento di destituzione. Per questo però i voti del Parlamento non sono stati raggiunti. Da febbraio 2014 c'è cioè, il governo transitorio. Nei notiziari il governo transitorio è stato presentato come democratico. Non hanno detto però il governo golpista, dopo l'ascesa al potere, avesse costretto con forza il capo di un canale televisivo statale a disdire il proprio contratto per sbatterlo in seguito fuori dal suo ufficio con violenza. In altre parole, sono stati censurati i mezzi di informazione. Il 16 marzo 2014 c'è poi stata la votazione sull'appartenenza della Crimea. I mass media annunciarono che l'Assemblea generale dell'ONU avesse dichiarato invalido il referendum della Crimea sull'appartenenza alla Russia, perché nonostante un'accettazione del 97% della popolazione sarebbe stata contraria al diritto internazionale. Non hanno detto però che secondo l'esperto di diritto internazionale, Reinhard Merkel, questo referendum non sarebbe stato affatto illegale. Ciò che in Kosovo è stato largamente accettato come diritto fondamentale democratico nel caso della Crimea è stato marchiato dai media occidentali come aggressione russa, sebbene la Russia, senza infrangere alcun diritto, avesse soltanto accettato il desiderio espresso dalla Crimea. Il 2 maggio 2014 c'è stato poi l'incendio dello stabile sindacale a Odessa. I media riportarono che in degli scontri tra manifestanti filorussi e filoucraini, fossero morti 46 oppositori del governo a causa di un incendio in una casa sindacale. Però non dissero nulla riguardo al materiale fotografico e video mostrante con prove schiaccianti che più di 100 manifestanti filorussi e dei civili non coinvolti mo non morirono a causa dell'incendio, ma che vennero massacrati brutalmente da degli attivisti del governo golpista. L'incendio è stato appiccato dopo il fatto di sangue per occultare il massacro, il 25 maggio 2014 c'è cioè poi è stata l'elezione presidenziale di Poroshenko. I mass media occidentali ci hanno trasmesso che le elezioni sarebbero state legittime e non solo, dissero che si sarebbe trattato delle prime elezioni tanto libere e corrette. Ma ci hanno taciuto che i candidati che avrebbero rappresentato la parte russofona della popolazione sono stati intimiditi, minacciati di morte e che le loro case sono state incendiate. Poi c'è anche il uh, conflitto riguardante il gas con la Russia. I mass media hanno riportato che la Russia avrebbe fatto andare a monte intenzionalmente le trattative per il gas. Hanno taciuto però che l'Ucraina ha un debito scoperto di 3,3 miliardi di euro per la fornitura di gas degli scorsi due anni e che continuò a non pagare nulla nonostante l'allettante sconto di 100 dollari ogni mille metri cubi di gas. Da marzo 2014 ci sono eh, operazioni antiterroristiche. I mass media occidentali ci hanno informati dicendo che il governo ucraino stia effettuando delle azioni militari per proteggere la popolazione dai cosiddetti terroristi filorussi. Hanno però tenuto l'acqua in bocca riguardo alle munizioni a grappolo, alle bombe al fosforo, molto probabilmente provenienti dall'America, che il governo golpista ha usate infrangendo il diritto internazionale Innumerevoli civili sono stati letteralmente sfracellati dall'esercito ucraino. Sempre da marzo di quest'anno c'è il dramma dei profughi in Ucraina. I mass media hanno riportato che non c'è nessun problema, e di profughi gli unici che sono in fuga sono quelli che scappano dai separatisti russi verso l'Ucraina occidentale. Non hanno detto nulla però riguardo alle migliaia di persone dell'est dell'Ucraina che sono scappate in Russia, per sfuggire ai raid aerei del governo golpista, creando così un enorme problema di profughi e un'acuta scarsità di alimenti. Il 20 maggio 2014 c'è poi stata una manifestazione a Donetsk. La corrispondenza della corrente principale ha riferito che il 20 maggio decine di migliaia di persone avrebbero protestato contro i separatisti filorussi, seguendo così la chiamata dell'oligarca Akhmetov. Non dissero però che delle riprese video mostrano nettamente che nello stadio di Donetsk sono comparse solo circa 300 persone e quindi è stato provato che il canale tedesco ARD è colpevole d'aver trasmesso una falsa corrispondenza. Il 29 maggio 2014 c'è stato l'abbattimento dell'elicottero. I media occidentali hanno riferito che dei separatisti russi avrebbero abbattuto un elicottero del governo asloviansk. Il notiziario della però, col particolare commento "Queste sarebbero le immagini", ha mandato in onda del materiale illustrativo falsificato che secondo delle prove proviene dalla Siria. In seguito si è scusata solo sul proprio sito internet, anziché sul canale TV. Nel mese di giugno 2014 si è parlato della morte di giornalisti russi. Nei notiziari si è detto che dei giornalisti russi sarebbero morti negli scontri. Invece si trattava di diversi giornalisti uccisi con colpi intenzionali, sparati da cecchini fedeli al governo ucraino. Sempre lo scorso giugno c'è stato l'accordo d'associazione con l'Unione Europea. I mass media occidentali hanno riferito che lo scopo principale di questo accordo sarebbe la promozione di riforme. Non ci hanno detto però che questo accordo firmato da Poroshenko indebolisse pesantemente l'economia ucraina. Il 14 giugno 2014 ci sono stati violenti attacchi all'ambasciata russa di Kiev. I mass media ci hanno detto che l'azione di protesta contro l'ambasciata russa sarebbe stata una reazione giustificata all'abbattimento di un aereo dell'esercito. Non hanno detto però che l'attacco è stato effettuato da degli attivisti del Maidan nell'arco di più giorni. Non hanno detto che sono state lanciate bombe incendiarie, che sono state infrante le finestre e che le auto del personale diplomatico sono state demolite. E, non in ultimo, non hanno neanche detto che la polizia ha assistito indolente e che il Ministro degli Esteri, De Deschizza, insultava Putin con le peggiori espressioni volgari. In giugno 2014 si è parlato anche del piano di pace di Poroshenko. Le notizie occidentali hanno trasmesso che il presidente ucraino avrebbe ordinato un cessate il fuoco, tacendo il fatto che questo cosiddetto piano di pace non era altro che un ultimatum, per esempio che chi non depone le armi sarà distrutto. A parte questo, non c'è stata nessuna trattativa per la pace. Da luglio 2014 si parla ora anche di campi di concentramento. I mass media occidentali non hanno detto niente riguardo a due campi di concentramento e di migrazione che sono in costruzione nell'est dell'Ucraina, nei quali andrebbero poi filtrati imprigionati i cosiddetti separatisti. Cari spettatori, come avete sentito, le informazioni trasmesse dalle agenzie di stampa ufficiali sono spesso incomplete, per non dire distorte. In questi confronti che vi abbiamo portato oggi, avete sentito come i mass media stanno aizzando quella che sta per comparire come terza guerra mondiale. Le agenzie di stampa e i servizi di informazione che non si distaccano radicalmente da questo atteggiamento guerra fondaio infrangono il codice stampa e sostengono crimini di guerra. Il muro del pianto dei mass media porta alla luce questi crimini. Quindi rimanete sintonizzati su cla.tv, annunciateci i fatti taciuti di cui siete a conoscenza e diffondete le nostre trasmissioni. Ora serve un intervento delle avvocature statali per fermare questi criminali prima che sia troppo tardi. Rimanete con noi per restare aggiornati e per continuare a farvi una propria opinione sentendo notizie sotto un'altra luce. A presto!